Credo che mi possiate confermare che questa è l'apertura su Via Roma, cioè a sud, sud. del parco della villa dei capitani. Sì. Lì c'era la... la casetta, che anche quella è molto antica, dove c'era il guardiano.